E darei la parola a Thomas. Lo presento prima. Thomas Be Andrew Baker eh, ha maturato 30 anni di esperienza nel settore information and communication technologies, in particolare come talent manager a livello globale. Negli ultimi dieci anni si è concentrato su eh, talent acquisition and talent development di organizzazione di vendita. E in progetti di fusione e acquisizione. Detiene la più alta certificazione con il prestigioso Chartered Institute of Personal and Development nel Regno Unito. Ha lavorato in Europa e negli Stati Uniti d'America. I forsì. Allora, Thomas, farei le mie domande. <ride> che cosa pensano e fanno gli uomini? I progressi verso l'uguaglianza di genere sono insufficienti, anzi sembrano ultimamente fermi. Secondo lei, quali sono i motivi? A che cosa è dovuto la reticenza maschile? La sua visione e il suo consiglio per sensibilizzare maggiormente gli uomini e le istituzioni per il raggiungimento della parità di genere. Un'ultima domanda che mi sta molto a cuore: che cosa consiglierebbe alle giovani professioniste che si affacciano oggi sul mercato del lavoro? A te la parola, Thomas. Eh, domande challenging, molto, molto difficili. <ride> uh, beh, di, diciamo il mio background: allora nato negli anni 60, cresciuto negli anni 70, maturato negli anni 80, quindi. Sono nato in un momento di grande sviluppo, almeno in Europa, e poi in un momento, quello della guerra fredda, molto brutto, quello degli anni 80 che soprattutto è un periodo che ho passato negli Stati Uniti durante il periodo del Reaganismo. E, e poi c'è stato un nuovo ottimismo nel momento in cui è, è caduto il muro di Berlino, e in Europa è stata vissuta un po' come, come, una, come una liberazione. Um, quello che posso dire essendo anche intrinsecamente eh, pluriculturale, nel senso che ho una componente americana, ho una componente europea, ehm, molto fa la cultura di, di provenienza di tutte le persone. E io ho notato discriminazione tanto negli uomini quanto nelle donne cresciute in un contesto molto maschilista. Uh, mi sono trovato in paesi dell'est con grandissima discriminazione, per esempio in un discorso di genere, soprattutto in un contesto LGBT. Uh, inutile nascondere che in Russia avere delle tendenze non otteressessuali crea delle grosse difficoltà personali e anche di carriera. Quindi in molti dei paesi dove ho operato ho trovato grosse difficoltà a voler portare avanti delle politiche. Ehm, diciamo così, di eguaglianza e di valorizzazione di quelle che sono le, le diversità, fino al punto di poter mettere a rischio l'incolumità delle persone, il voler forzare una certa visione, diciamo così, eh, in contesti dove questo diventa pericoloso. Quindi ho imparato anche a mie spese, nella mia professione, di essere sempre molto attenti a quelle che sono le circostanze culturali che ci circondano per non mettere in difficoltà le persone che sono in minoranza. E le persone in minoranza viene da ridere, perché quando le persone in minoranza molto spesso sono la maggioranza di un contesto particolare, eh, soprattutto in certi ambienti, ehm, ti, ti lascia molto, molto perplesso. Però la catena di comando purtroppo è ancora in mano eh, agli uomini oggi. Uh, questo in, in più o meno in tutto il mondo. Se noi guardiamo anche uh, nei contesti, diciamo così, forse più avanzati da questo punto di vista, quando può essere gli Stati Uniti, se oggi andiamo a vedere però le top 500, no? Fortune 500 companies, quasi sempre nella posizione di CEO troviamo degli uomini. Se noi prendiamo Google è un uomo, se prendiamo Apple è un uomo, uh, se prendiamo Facebook è un uomo. Eh, tendenzialmente quasi sempre abbiamo uomini eh, che emergono come, come leaders anche a livello di private corporation, quindi non solo non nei governi. Eh, non ci è sfuggito che nelle ultime elezioni americane eh, comunque sempre gli uomini sono diciamo così, candidati che sono, andati avanti, che sono andati avanti, lo vediamo anche in questo nuovo running, eh, anche in questo caso abbiamo uomini. Quindi il contesto socioculturale è quello con il quale, come individui e nel mio caso anche come uh, manager del personale, ci scontriamo. Uh, quindi come in un qualche modo affrontare questo problema delle discriminazioni, che è un problema che esiste e con il quale dobbiamo convivere. Quindi sostanzialmente un po' come con il coronavirus, oggi ci stiamo rendendo conto che ci vorrà tempo per sconvincerlo, e, e quindi dobbiamo capire come convivere in questo mondo imperfetto, fortemente imperfetto, che è un mondo che discrimina e che tende a mettere in minoranza eh, le donne e tante altre, eh, altre persone eh, che non rientrano, diciamo così, in quel sistema sociale che si è creato nei secoli e che comunque è ancora governato dagli uomini. Eh, Essendo un professionista dell'HR eh, ho cercato di affrontare questo problema in modo molto pragmatico e quindi cercare di capire cosa possono fare eh, le organizzazioni per ridurre questo, questo gender gap. Eh, in alcuni casi c'è il governo che ti viene in aiuto. Eh, se noi pensiamo um, agli, um, alla Francia, per esempio, eh, forse Uh, almeno una realtà che io conosco bene, è uno dei pochi paesi che ha messo uh, in piedi un sistema di monitoraggio molto um, uh, rilevante per il, il gender pay gap. Uh, praticamente tutte le aziende uh, hanno il dovere di fare un reporting del, uh, dei salari che vengono pagati per posizioni tra, tra, tra uomini e donne. In Italia questo ancora non è avvenuto, quindi vuol dire che eh, se io sono responsabile personale di eh, un'azienda in Francia, nel contesto della filiale francese, io ogni trimestre devo fare un report dove per determinate posizioni quanto pago le donne e quanto pago gli uomini e devo giustificare il perché c'è una diversità di eh, paga media se questa c'è. No? Quindi questa è là quando ti viene in aiuto in un qualche modo uh, un governo che in un qualche modo ti aiuta a portare avanti quindi una politica uh, da un punto di vista salariale in cui vengono riconosciuti determinati criteri di, di gender equality e quindi questo è sicuramente molto importante però non conosco moltissimi altri paesi dove questo avviene i paesi eh, in assoluto dove sono più avanzati sono quelli del Nord Europa, noi questo lo sappiamo, però sappiamo anche che ehm, molto spesso questo è, è, è imposto e non è necessariamente voluto, per cui molto spesso certi comportamenti eh, continuano a essere eh, i soliti comportamenti di discriminazione nei confronti delle minoranze e nei confronti anche del, del genere, quindi del genere. E, e quindi quanto è importante la comunicazione e mettere in atto tutta una serie di, di politiche, anche a livello aziendale, per ridurre eh, questo, questo gap. Eh, personalmente vi posso portare un paio di esempi di cose che, eh, che ho fatto e che i miei colleghi hanno fatto e che stiamo cercando di portare avanti per eh, ridurre questo gap che, che continua a esistere, questa discriminazione continua a esistere. Quindi come facciamo a convivere? Considerando che c'è un bias molto molto forte, abbiamo ancora un management molto al maschile e quindi tendenzialmente eh, quindi discriminante da quel punto di vista. Perché è discriminante? Eh, tendenzialmente è discriminante, questo lo vediamo soprattutto nell'ambito della selezione, perché noi tendiamo a riconoscerci come esseri umani in contesti a noi consoni nei quali non siamo abituati e quindi se noi siamo abituati a crescere in aziende tutte al maschile riteniamo che quella sia la normalità se eh, quando andiamo ad assumere delle persone molto spesso eh, ci viene quasi naturale cercare di assumere qualcuno che ci assomigli molto invece che qualcuno che ci complementi molto per cui se noi siamo riusciti ad arrivare ai vertici, perché avevamo determinate qualità, cerchiamo di cercare qualcuno con le stesse qualità che abbiamo noi. E quindi in un qualche modo, senza volerlo, discriminiamo nei confronti di tutti quelli che hanno qualità diverse dalle nostre. E quindi anche in modo, diciamo così, magari inconscio, il nostro subconscio, eh, se quelle qualità sono delle qualità più presenti eh, in un contesto maschile, eh, tendiamo quindi ad assumere altri uomini, quindi uomini che assumono uomini, che assumono uomini con determinate caratteristiche. E quindi questo è, eh, diciamo, quello che avviene. Allora, come fare per smontare questo, questo percorso, che è un percorso molto limitante, perché non valorizza tutta quella diversità di cui, Tutte le società e quindi anche le aziende hanno bisogno per diventare veramente leader ovunque esse, esse vogliano operare. Uno dei modi per farlo è la disintermediazione, quindi quello che, che molte aziende hanno cercato di fare, alcune sono riuscite a fare con successo, è stato ehm, quello di mettere un filtro tra quello che è l'iring manager, quindi quello che deve assumere una, una risorsa o più risorse, tra, tra lui e il candidato. Quindi sostanzialmente viene intervistato il manager, gli vengono chieste le qualità e vengono determinate insieme le qualità importanti per svolgere quel tipo di attività e la ricerca non viene fatta dal manager, viene fatta da un gruppo di persone specializzate che identificano senza bias a questo punto, perché non è neanche per loro la persona sostanzialmente, il miglior candidato per quel tipo di di attività e lavoro e a questo punto poi eh, vengono presentate la rosa dei candidati all'iring manager che emergono in base a qualità oggettive molto spesso queste qualità oggettive vengono identificate tramite strumenti di assessment eh, online dove quindi non viene neanche non c'è una figura che può in un qualche modo inserire il suo bias soggettivo perché sono eh, situazioni o comunque totalmente disintermediate dall'intervento uh, umano e dopodiché eh, per esempio in Enel, eh, che è una del, delle aziende che voi avete citato come una delle aziende che ha abbracciato questo tipo di, um, eh, diciamo così, di, eh, di atteggiamento nei confronti del diversity, eh, fanno degli assessment, delle giornate di assessment in cui addirittura c'è una votazione tra i candidati, quindi è, sono tra di loro che si scelgono tra virgolette per mandare avanti i candidati migliori nell'ambito del gruppo di assessment che parteciano. Quindi il management viene totalmente disintermediato fino alla fase finale. Certo nella fase finale c'è sempre una componente soggettiva ma eh, a questo punto si è ridotta di molto mentre essere totalmente soggettiva la scelta a questo punto la parte di soggettività viene ridotta moltissimo, e quindi la componente oggettiva nella fase di selezione diventa sempre più, più importante. Gli stessi processi possono essere replicati anche in fase di avanzamento di carriera e quindi anche qua può essere disintermediato il manager, vengono utilizzati strumenti di assessment oggettivi e quindi dove la discriminazione viene limitata al massimo, non dico eliminata, però dico limitata al massimo. Questo è uno dei modi per convivere eh, in un mondo dove la discriminazione esiste, è reale, è tangibile, eh, ma consente in un qualche modo di eh, riportare un, un livello di oggettività eh, all'interno di questo processi. e questo valorizzando quindi evidentemente anche quel, quella diversità che è il vincente in tutte le organizzazioni, perché avere diversi punti di vista eh, nell'ambito eh, di, eh, di tutti i settori aziendali eh, ti aiuta a non perdere opportunità. Altre aziende lo hanno affrontato, per esempio Vodafone, ehm, eh, in un modo eh, ehm, anche qua molto interessante, eh, si sono, si sono resi conto loro da sempre. Io ho lavorato in moda con gli albori, stiamo parlando fine anni 90. In cui um, il, il, loro, il loro client base è un client base eh, molto diversa, quindi la più diversa possibile. E quindi l'applicare determinati eh, concetti di diversity, inclusion all'interno della loro organizzazione gli aiutava anche a trasmettere i, i giusti messaggi. Verso, verso i clienti. Quindi nelle, nelle, sicuramente nelle società B2C, quindi business to consumer, diventa addirittura un ingrediente vincente quello di sconfiggere la discriminazione o comunque in un qualche modo eh, cercare di arginarla il più possibile, mantenere criteri oggettivi e valorizzare soprattutto quella che è la diversità. Perché il valorizzare la diversità ti consente quindi di identificarti anche con un pubblico molto diverso e quindi di arrivare a toccare meglio le corde di tutti, eh, di tutti quei potenziali clienti che tu vuoi. D'altronde lo sappiamo, abbiamo alcuni brand che sono molto eh, di genere, brand che sono più al maschile, altri brand che sono un pochino più, eh, più al femminile in un ambiente B2C eh, l'avere diciamo così considerazione per tutto quello che è la, la diversità eh, della, della nostra umanità ti consente di, di accedere a un mercato molto molto importante. Quindi è diventato per loro il Pride Week eh, che eh, avviene la prima settimana di luglio per loro è diventato un evento molto molto importante. Io ho avuto la fortuna di partecipare Um, al loro LGBT Day il 4 di luglio di qualche, di qualche anno fa a Londra dove avevano connessi in contemporanea 40 paesi dove portavano avanti le loro testimonianze di diversity and inclusion. Um, certo era interessante vedere come eh, gli inglesi eh, fossero molto proattivi in questo eh, gli svedesi ancora di più e quando ci siamo collegati con l'India Diciamo nel collegamento verso l'India c'era un tavolo eh, dove c'erano sei uomini, una donna, eh, un, un mazzo di fiori era il massimo eh, consentito dove dicevano che stavano impegnandosi eh, sulla, sulla, sulla diversità, però insomma si vedeva che evidentemente avevano sicuramente un percorso molto più lungo. Eh, di fronte a loro rispetto che non eh, ai colleghi del, del, del nord Europa, eh, che avevano tutti la faccia colorata, di tutti i colori. Eh, insomma, eh, evidentemente c'erano era, testimonianze molto più eh, evidenti no? del, dell'inclusione della diversità e della celebrazione della diversità nei confronti di altri paesi che hanno bisogno di una mano. Eh, detto questo, però, eh, se non si inizia da qualche parte non, non si arriverà mai. Quindi è un bene che eh, chi, quei leader che oggi sono a capo di organizzazioni eh, globali e internazionali possono giocare un ruolo importante anche eh, nel, nel portare testimonianze di successo, quindi spiegare come l'inclusione possa realmente eh, presentarsi come un vantaggio anche banalmente economico per l'azienda. Il poter accedere al mercato eh, delle donne nel modo giusto o delle, delle diversità nel modo giusto è, è un'opportunità incredibile. Quindi per chi non lo vuole fare da un punto di vista etico, almeno lo facesse da un punto di vista di business. Quindi secondo me, le modalità e tutte le chiavi per poter ridurre questo gap sono, sono importanti. Bisogna stare molto attenti come ci si pone, perché io ho anche una testimonianza abbastanza in inglese si dice horrific, no? devastante di un'azienda americana posso fare anche il nome, HP no? Hewlett Packard um, che è sempre stata abbastanza al forefront del, del diversity inclusion nella loro American way No? nel senso ehm, negli Stati Uniti facciamo così e quindi tutto il mondo si deve adeguare a quello che facciamo Quindi il nuovo amministratore delegato del, del Middle East e Africa decide di fare un all town meetings a Riyadh allora ehm, Riyadh è, è un posto un po' particolare soprattutto qualche anno fa ma anche adesso e quindi un all town meetings dove metti uomini e donne insieme nella stessa stanza eh, è un reato perseguibile con la pena di morte e quindi eh, è stato spiegato all'amministratore delegato il quale però, devo dire, eh, era molto determinato a voler fare questo town hall meeting, quindi hanno avuto eh, diciamo così la concessione di poter fare un town hall meeting in una stanza adeguatamente predisposta e quindi che cosa vuol dire? Che c'era un separé alto un metro e mezzo, che divideva la sala tra uomini e donne, in modo che potessero entrare le donne da una porta, gli uomini dall'altra, sedersi insieme nella stessa sala, ma con un separé alto un metro e mezzo che dividesse. Ma al di là di questa concessione, eh, non era stato questo molto gradito dal governo saudita, no? eh, questo tipo di, di, eh, di evento. E quindi mandarono, esiste la uh, polizia religiosa uh, nei paesi, in alcuni paesi dell'Islam, che va a verificare che vengano rispettate le regole. E con il loro metro, il metro e mezzo era un metro e quarantacinque, invece che essere un metro e cinquanta. Per cui eh, il, uh, il Town Hall Meeting è finito con l'arresto dell'amministratore delegato, che è stato portato via in manette. È stato incarcerato, <ride> è stato chiamato l'ambasciatore <ride> per scarcerarlo. È stato mandato via con un foglio di via per favore di non ritornare, eccetera, eccetera. E quindi, così è finito il 39. Quindi, un qualche cosa che voleva essere eh, un'emancipazione, no? Poi si è, si è trasformato in, in un episodio, in un episodio negativo, no? Quindi, ehm, forse in quel contesto, in quel momento. Era giusto portare avanti questo discorso in un modo diverso, perché è stato creato un, un problema. Io adesso poi non so come siano andate le cose, però sicuramente le intenzioni erano buone, ma a volte si rischia di mettere anche in crisi un sistema che non è pronto a recepire certe cose al momento. Io devo dire che a me è molto simpatica questa persona, ha no? creato un po', un, po', un po' di shock, però è anche vero che poi non ha ottenuto il risultato voluto. Eh, forse anche a voi è capitato spesso di lavorare con colleghi eh, indiani o pakistani, dove è ancora molto in, in voga, circa il 50%, il matrimonio combinato. Quindi in questi contesti ancora esiste, sia per uomini che per donne, eh? poi, insomma, parlando in questo, in questo caso sono anche abbastanza equilibrati, no? nel senso che obbligano sia l'uomo che la donna a non scegliere il proprio sposo per la, per la vita. E l'altra cosa, e quindi io mi, mi sono trovato in situazioni, eh, a dover gestire situazioni con donne che lavoravano, in cui avevano bisogno di chiedere il permesso alla, alla famiglia dello sposo per poter, per esempio, fare un cambio di orario che poteva non essere considerato, diciamo così, um, eticamente accettabile da parte della famiglia se questo richiedeva di rientrare in ore sconvenienti e quindi il dover chiedere il permesso alla famiglia. Ecco, in aziende americane questo viene vissuto quasi come un insulto però il risultato di non fare queste concessioni a una donna che si trova in queste situazioni tu non ci puoi fare niente perché a migliaia di chilometri da dove, da dove vivi tu significa sostanzialmente non dargli l'opportunità di, di lavorare Quindi, che è ancora peggio, quindi andare incontro a queste, ehm, a queste situazioni eh, culturali molto diverse dalle nostre significa ehm, in un qualche modo però poter mantenere quindi eh, le donne anche in paesi che eh, hanno ancora un percorso molto lungo da fare eh, da questo punto di vista ingaggiate in un qualche modo e quindi aiutarle a capire che esiste un altro mondo al di fuori eh, dell'altro. Io ho lavorato molto anche in Turchia, prima del periodo pre-Erdogan, ho assunto moltissime donne e devo dire che dopo il periodo, diciamo così, di chiusura di, di Erdogan in quel mondo, molte di queste donne eh, mi hanno chiesto di aiutarle a uscire fuori dalla Turchia, andare a lavorare in posti diversi dalla Turchia, perché non riuscivano più a rientrare in quei canoni di vita e molto dispiaciute per la vita familiare che non potevano più avere eh, hanno preferito essere trasferite in altri paesi piuttosto che vivere in un contesto nel quale non si ritrovavano più quindi ehm, diciamo c'è un prezzo da pagare per l'emancipazione e anche per aprire gli occhi a queste persone che una volta che hanno apprezzato un certo tipo di libertà, un certo tipo di, di eguaglianza che è stata concessa, hanno poi difficoltà a reintegrarsi nel loro, nel loro mondo, nel mondo da cui, da cui vengono. E queste sono cose da, da, da tenere in considerazione. Io non ho risposte per questo. Io ho sempre cercato uh, tutti quei dipendenti che mi hanno chiesto aiuto, uh, di aiutarli in base a quelle che erano... Uh, le loro, le loro richieste, non ho mai giudicato. Ho sempre cercato semplicemente di dare delle opportunità di realizzarsi nel modo migliore che, che potessero. Però ci sono veramente dei percorsi difficili per molti dei nostri eh, colleghi, eh, amici o semplicemente coesseri umani no? che, che vivono in paesi e, e dove queste difficoltà sono veramente enormi. Quindi cose che noi, eh, appunto, noi abbiamo un problema a volte di gender pay gap, assolutamente, ci sono persone che hanno veramente un problema di condurre una vita eh, che noi riterremo legittima e normale no? con gli occhi di, di un occidentale eh, che vive, diciamo così, in Occidente come, come facciamo noi. E l'Italia anche, che non è forse la, la più avanzata da questo punto di vista rispetto ad alcuni paesi del nord. Comunque, se comparata a Pakistan o eh, a India o altre realtà, sicuramente eh, um, ti consente, diciamo, almeno, tra virgolette, di, di dire la tua o comunque di trovare strade alternative o differenti. Io ho partecipato a altre sessioni come, come le vostre. Una volta sono rimasto scioccato da, da una collega, una consulente di, di Conferi, c'era proprio appunto un, un convegno su, um, um, su, su, su gender equity, e alcune colleghe le chiesero: ma se ti senti discriminato nella tua azienda, cioè non riesci a esprimere il tuo, il tuo potenziale, non riesci a crescere, non ti senti valorizzata rispetto a un collega uomo, cosa mi consigli di fare? E lei disse Cambia azienda. Vai in un'azienda dove eh, puoi essere valorizzata e dove puoi esprimerti al tuo meglio. Eh, quella non è l'azienda per te. È un'azienda che non ti merita, non è l'azienda per te. Questa fu, fu la sua risposta. Eh, non voglio dire che sia la verità, però era, era, era la risposta, era una risposta. Uh, di, di una persona lei riteneva di sentirsi valorizzata nell'azienda dove dov era uh, aveva dovuto lottare per questo però era riuscita dice ci sono alcuni contesti dove puoi lottare quanto vuoi è molto difficile riuscire a, a valorizzare e realizzare se stessi e quindi uh, mi colpì molto questo uh, mi colpì molto questo come mi ha colpito molto quando eh, sono entrato nel mondo delle risorse umane e, e la tocchi eh, con mano eh, situazioni molto spiacevoli, situazioni molto spiacevoli di discriminazione e devo dire purtroppo mh, 70% delle situazioni spiacevoli di discriminazione hanno, sono sempre nei confronti delle donne e molto spesso sempre nei confronti delle donne quasi sempre a sfondo sessuale. Quindi l'imposizione eh, di potere eh, da parte di colleghi uomini maschi nei confronti della donna eh, di possesso e di intimidazione. E, e finché uno è fuori non le vede queste cose perché poi Molto spesso finiscono male. Perché finiscono male? Finiscono male perché nel momento in cui l'azienda interviene la cosa è già successa e quindi quando è già successa si è creata quella rottura tra eh, azienda e, e, e lavoratore, per cui il lavoratore non vuole più rimanere all'interno di quell'azienda anche se ha tutti i diritti di rimanere in quell'azienda eh, io ho avuto molte discussioni diceva sì, grazie per tutto grazie per aver licenziato il manager che mi ha causato questo problema ma ormai è troppo tardi damage is done no? il danno è fatto io non me la sento di entrare dentro questi uffici e condividere con i colleghi una situazione così spiacevole non, non me la sento cambio vita vado a lavorare in un'altra azienda non voglio più venire qui quindi situazioni molto difficili molto spiacevoli e quindi la prevenzione è tutto quello che, che ci rimane quindi ehm, giornate come questa andrebbero fatte un giorno sì un giorno no eh, in tutte le aziende in tutte le istituzioni quindi molta awareness molta educazione eh, da parte mia come, come direttore personale sicuramente nei confronti, ma anche come, eh, come papà nei confronti dei figli eh, uomini o donne che siano metterli anche al corrente dei rischi che si corrono in termini di discriminazione, come difendersi eh, io purtroppo come papà ho avuto una figlia che ha subito una serie di, eh, di situazioni spiacevoli, eh, quindi in metropolitana in, sul lavoro succede, quindi ti tocca ti tocca molto da vicino. E, e la cosa strana, eh, strana, insomma, è che io, parlando anche con, con colleghi, con voi, io sono sicuro che con chiunque di voi io parli, troverò una situazione, almeno una, ma sicuramente più di una, una situazione in cui vi siete trovate eh, in una situazione molto spiacevole. Eh, o a scuola o sul lavoro o appunto sull'aereo metropolitana, in un negozio, in cui eh, qualcuno vi ha molestato, se non fisicamente, verbalmente. E io veramente non conosco nessuno che purtroppo non abbia subito eh, qualcuna di queste, di queste situazioni. Questo lo dico delle donne, ma lo devo dire anche di altre eh, minoranze. Sicuramente i, dis i disabili sono che hanno problemi motori, sono i più discriminati di tutti, perché oggi abbiamo ancora enormi barriere architettoniche, e questo purtroppo vi devo dire un po' in tutto il mondo. Uh, io mi sono reso conto di questo per la prima volta in vita mia quando sono andato negli Stati Uniti, che avevo 17 anni, in un'università, eh, che era State University, of New York ad Albany, in cui mi resi conto che c'era un sacco di gente sulla sedia a rotelle. Era una università con 20.000 studenti e circa 10.000 studenti erano handicappati, perché era la prima università negli Stati Uniti che era stata costruita per i reduci del Vietnam senza barriere architettoniche. E quindi era la first choice di tutti quelli che avevano un problema motorio perché era, era tutta disegnata per poter avere accesso a qualsiasi eh, punto dell'università anche con la sedia a rotelle. E, e quindi mi dice, Ah, ma quanti handicappati che ci sono? No, dice, gli handicappati ci sono dappertutto. La gente sulla so sedia a rotelle c'è dappertutto, che non può andare da nessuna parte. E quindi è, è costretta in casa. In questo contesto sono liberi di muoversi e quindi ne vedi tanti perché c'è la struttura per. Quindi anche, anche là il eliminare tutta una serie di barriere di ingresso, quindi ritorniamo al discorso iniziale, quindi in fase di ingresso, quindi all'interno, non discriminare, quindi poter dare la stessa possibilità a donne, uomini o persone con diversità di accedere a delle posizioni, eh, perché vengono disintermediate da quello che sono il nostro naturale diciamo così, istinto discriminatorio nei confronti degli altri, è un bel modo di iniziare e di consentire alla persone di, di avvicinarsi al, al mondo del business. Um, che cosa raccomanderei a, a dei giovani che vogliono iniziare? Che cosa raccomandato a mia figlia? Ma in realtà io do la stessa raccomandazione ai uomini e donne. No? <ride> questo, questo discorso è... Um, non ho mai creduto uh, alla pianificazione, lo, lo faccio fare ai governanti, la pianificazione delle carriere in base a quanti ingegneri ti servono, a quanti medici ti servono. Sicuramente indicazioni utili, importantissime, però uno deve cercare di fare quello che si sente di fare, perché se il lavoro uh, è un lavoro e basta... Mh. Secondo me non vai molto lontano. Il lavoro è qualcosa che deve appassionare, è un qualche cosa che può anche cambiare nel tempo. Quindi tu puoi iniziare con un lavoro e poi cambiare il lavoro e fare un lavoro diverso, e questo va, va benissimo. Molti di noi lo hanno fatto. L'importante è fare qualcosa che, che, che ti realizzi, e eh, a un certo punto c'è chi lo scopre prima, c'è chi lo scopre dopo, che possa portare un vantaggio anche per la società. Quindi nel piccolo, nel grande, dipendentemente da, da, da come una persona si vuole spendere, dalla capacità e dalla voglia che ha, però avere un impatto positivo nella, nella società nella quale si vive, secondo me, eh, è, è importante. Eh, è un importante valore eh, da, da tenere presente quando si decide che cosa fare nella, nella vita. Per cui il mio consiglio è follow, follow your passion, questo è quello che ho detto ai miei figli. E se non avete una passione, createla. Cioè, chi di noi è più fortunato, no? nasce, voglio fare il cantante lirico, voglio fare il pittore, voglio fare il medico, ci sono persone da bambino, no? che sanno già che cosa faranno e poi, e poi fanno quello. C'è chi non ha, io la considero una grossa fortuna questa, c'è chi non ha questa fortuna, beh, insomma, troverà la sua strada andando avanti. E, insomma, ognuno di noi si può costruire una passione, anche se non... Se non ce l'ha. Senti, Thomas, grazie di cuore, eh, grazie. ci sono tantissime, tantissime domande. domande. Allora, eh, per abitudine noi non passiamo la parola per fare prima. Eh, abbiamo da Carla Laura Petruzzelli una domanda. Eh, eh, quando si presentano le candidature viene indicato anche il genere o si espongono solo le qualifiche? Solo le qualifiche. Ok, so fa... è, allora è vietata eh, laddove non ci sia un'espressa necessità per uh, normativa, tra virgolette è vietato uh, inserire il genere e anche l'età. Mm, okay. Quindi nessuna discriminazione sull'età e sul genere. Perfetto. Ehm, Un'altra domanda era legata al fatto se eh, il management al potere... Eh, anziché parlare di discriminazione, di discriminazione si parlasse di obiettivi in modo tale da poter eh, capire quali sono eh, le qualità del team più vincente per raggiungere quell'obiettivo e quindi a maggior ragione eh, valorizzare la diversità. Beh, allora addirittura in alcune aziende con le quali ho lavorato, ho collaborato, il concetto di diversità eh, veniva posto nell'ambito degli obiettivi manageriali. Quindi il fatto che il team dovesse essere il più diverso, e il più rappresentativo possibile della società eh, era addirittura un obiettivo espresso e in un qualche modo codificato. Eh, quindi in alcuni casi questo, questo avviene. Io per esempio nelle selezioni come direttore del personale ogni volta che mi ingaggio con una società esterna dico signori sia ben chiaro, io voglio avere il 50% di candidature minimo femminili. minimo, altrimenti se non pensate di riuscire, io non vi do neanche questa ricerca. Non mi che è... lo so che è difficile, perché poi vi dico come direttore del personale, è molto più difficile ehm, identificare donne che uomini disposte a lasciare il proprio posto di lavoro. Uh, le donne sono molto, sono molto più restie al cambiamento del posto di lavoro, perché il momento in cui decidono di rimanere un posto di lavoro è perché fanno una valutazione molto più globale. Uh, I maschietti tendono a essere molto più carrieristi e molto più orientati al breve termine, che non al mid to long term. Quindi se tu, gli dai una macchina, se tu gli dai una macchina più grande, Bettino lo sai anche tu, hai fatto il country manager, basta che gli dai a un maschietto, cosa gli devi dare? La macchina più grande. E eh, hai risolto tutti i problemi. È, è, è, è così? sì è vero è, è vero è così, lo sai, hai fatto il country mail per, per cui lo sai benissimo infatti un... quando abbiamo fatto l'analisi dei premi, per esempio le donne chiedevano più tempo e magari un weekend da passare in famiglia, gli uomini di noleggiare la Ferrari per il weekend è un classico è un cal... <ride> però vedi, il problema è se ti ricordi quando io e Bettina ci siamo conosciuti 21 anni fa eh, lei aveva vinto come eri tu che avevi potuto guidare la, la Viper. Allora, sì. è una macchina inguidabile, assolutamente. No, inguidabile. è bellissima. Sì, non si apre neanche lo sportello, ci devi, <ride> ci devi saltare dentro. È una macchina, è un classico, è un classico uh, è una premio, tra virgolette, che è stato concepito da un texano maschio. Eh, no, Max Watson, se ti ricordi. Un direttore, del, un, un CEO donna, tu pensi che avrebbe considerato quello un premio? Come mio ti avrebbe fatto scegliere. Sì. Non ti avrebbe imposto quello come premio, come minimo. Infatti, guarda, viene bene questo esempio, perché un'altra delle osservazioni è per esempio legata alle nomine recenti in Europa, no? Alla Ursula von der Leyen e Christine Lagarde, dove si stanno comportando, diciamo, dove molte di noi donne dicono, ma queste non si stanno comportando come ci aspetteremmo che si comportassero dalle donne, quasi sono state scelte Poverine. con le connotazioni da uomini. Assolutamente, ma poverine. Allora, anche te e anche poverine, voi. Poverine, Sì, no, eh sì, ma vi dico perché. Perché quando ti trovi a giocare una partita di calcio con le regole fatte per i maschietti, ti devi comportare da maschietto, se no non la vinci mai la partita. Perché il problema è che le regole sono state scritte dagli uomini. E allora, anche quando una donna ha la possibilità di accedere in un gioco al maschile, hai perso, eh per sì. definizione. Quindi o ti adegui alle regole del maschio o perdi, o mm. ti trasformi in un maschio. E allora dici, ma eh, si stanno maschilizzando. E' è così. Parlavamo del, del, del primo ministro serbo, no? Che è, è una, una, una bellissima donna, e, è, diciamo è gay e, e tra l'altro è, è molto maschile. No? per diventare primo ministro si è trasformata in un uomo sostanzialmente ma non avrebbe avuto chance altrimenti perché le regole non le ha scritte lei quindi o le regole le fai scrivere alle donne e io all'inizio ero contrario al, alle quote rosa ho letto anche l'articolo che mi ha dato grazie del, dell'Emma Bonino io francamente non sono così contrario perché l'unico modo e l'ho visto questo eh, gestendo eh, parecchie aziende in Sudafrica, dove loro hanno Black Economic Empowerment, dove hanno messo un sistema di quote eh, per avere le minoranze etniche, che poi non sono minoranze, in realtà è la maggioranza, cioè per avere gli Zulu, eh, che sono 11 tribù diverse, ho imparato con 11 linguaggi diversi, in, in Sudafrica per poter entrare in posizione di potere perché hanno visto che dopo che avevano sconfitto l'apartheid comunque il sistema che loro utilizzavano era ancora il sistema dei vecchi boeri e inglesi e quindi pur avendo ehm, al governo diciamo così Mandela e tutto il suo entourage, tutte le regole e tutti i soldi erano comunque detenuti dalle famiglie dei bianchi, inglesi e boeri. E quindi non era cambiato poi così tanto sostanzialmente. Quindi finché non hanno riscritto loro le regole e hanno imposto una serie di situazioni e soprattutto hanno consentito alle persone di guadagnare dei giusti stipendi per poter educare i propri figli, perché potessero andare all'università, perché poi senza educazione non si va da nessuna parte, quindi c'era il problema che c'era il management gap in Sudafrica, che gli unici istruiti erano i bianchi, e per cui alla fine per far funzionare le cose avrei bisogno dei bianchi comunque perché anche se eh, davi l'opportunità a tutti poi chi è che aveva le qualifiche? sono i bianchi e quindi i neri non avevano è la che, possibilità eh, quindi a volte devi, devi forzare un po' All'osservazione stai rispondendo indirettamente all'osservazione che ha fatto Elena che dice che forse è possibile ritenere che la dei problemi e alla gestione delle imprese non sia dati alla filosofia, tra virgolette, della produzione attuale e che ciò spieghi la disparità nella dei carichi Forse potrebbe essere questo. Ma eh, guarda, ne parlavo e... con, con mia moglie l'altro giorno. Io ho avuto l'opportunità, eh, inizio carriera, eravamo scelti tutti e due per partecipare a un, a un programma manageriale che ci avrebbe portato negli Stati Uniti per sei mesi. Avevamo una bambina piccola, uh, che aveva 12 mesi. Secondo te, tra mia moglie e il sottoscritto, chi è che è andato, che ha partecipato a questo programma? Vabbè, io la risposta la so. Eh sì, ma perché era stato concepito in modo tale che mia moglie non potesse partecipare. E le uniche donne, 4 su 21, che hanno partecipato erano donne senza figli. Quindi è stato disegnato un programma che escludesse a prioriisticamente, quindi discriminante, nei confronti di una fetta di donne. Perché chi l'aveva scritto il programma? Il mio amico Roland Polta, che però era un maschio. Mm. E quindi l'aveva disegnato a sua immagine e somiglianza. Eh, mi chiedono anche di chiederti se prima di questo evento, eh, di questo nostro invito, avevi sentito parlare della campagna He4She e sì, se eh, ti sì, ha già stimolato delle azioni sì lo ammetto non mi aveva, questa particolare campagna non aveva stimolato delle azioni eh, avevano stimolato più delle azioni perché nell'ultimo periodo avevo lavorato per aziende americane molto più rivolte all'LGBT quindi alla forte discriminazione più che eh, sul, sul, um, sul gender più sul sexual orientation e sul, sul minorities in, in, in, in termini di, um, di razza, perché c'è ancora una forte discriminazione da un punto di vista razziale, mm -hmm. uh, come voi constatate tutti i giorni uh, nei confronti. Gli americani pensano, pensano, non è vero, perché vi ho fatto degli esempi, di aver superato il problema del, del gender equality. Chiaramente non, questo non è, non è avvenuto. Perché? Perché le regole, comprese le costituzioni, le leggi, tutto ciò che è scritto, è ancora scritto a immagine e misura di noi uomini. Mm. E, e quindi, finché non vengono riscritte le regole, e secondo me, mh, come quando si gioca con i bambini, che gli si dà eh, un vantaggio, gli no? si dice ok, corriamo, però siccome tu sei bambino, io sono adulto, tu parti no? qualche passo più avanti a me, Secondo me questo va fatto. Va fatto perché altrimenti non riusciremo mai ad accelerare questo processo di equality. Poi è arrivati a un livello in cui nelle sedie del potere e nella gestione dei soldi abbiamo un, un gender equality che oggi non c'è, a quel punto sì, ma oggi le leggi ancora le scrivono gli uomini, i soldi ancora ce li hanno gli uomini, il potere è ancora detenuto dagli uomini e quindi... È molto difficile parlare di gender equality. Poi alla fine è chi c'ha il potere e chi ha i soldi. E oggi il potere e i soldi ce l'hanno ancora gli uomini. E, e fanno delle leggi apposta per impedirti che le donne possano avere il potere. Guarda la pensione di reversibilità, in realtà è discriminante quasi sempre nei confronti delle donne, perché lo sappiamo, lo dicono i dati, che l'uomo muore prima e la donna dopo. Eppure in una società come quella di oggi, dove l'uomo quello che ha lo stipendio più importante, la donna si ritrova, cioè se muore la donna, l'uomo si gode la sua pensione al 100% e se la scelta che hanno fatto insieme, che l'uomo andasse avanti, invece muore lui, no, la donna lei ha solo bisogno del 50% della pensione del marito. Perché? E adesso ah, ti faccio scrive. una domanda da un milione di dollari, mm. nel senso che, eh, a parte che appunto adesso c'è questa figura del diversity manager che viene spostata apparentemente dal report, da essere una figura HR a un riporto diretto del CEO, ma anche eh, questa figura, ma in qualche modo la domanda da un milione di dollari è come riusciamo a rompere questo trend se a questo punto tu ci hai fatto un disegno di... Eh, di Totale presa coscienza del fatto che comunque le regole del gioco sono queste. Allora, se io le voglio cambiare, tu che sei uomo, cosa mi consigli di cambiare? Ah, devi, devi fare in modo devi lavorare con i governi, fare in modo che i governi mettano delle leggi, come è stato fatto in Sudafrica, in cui tu hai una, una schedina e se tu vuoi partecipare a tutte le gare CONSIP. Tu devi avere nel consiglio di amministrazione il 50% delle donne. Tu devi avere nel tuo management team il 50% delle donne. Dice ma non è giusto, eh lo so, però finché non faccio così non succederà niente. E devo fare in modo che i membri del CDA, del management team, i salari siano compatibili tra di loro. Perché se no io ce la metto dentro ma la pago 50.000 euro e invece al maschietto lo pago 250.000 euro. E no devono avere lo stesso livello di compenso. E tu dici, se non ti qualifico a questo, mi dispiace, il tuo scorre alla gara Consip o del Ministero, della Difesa o del Cero, va in giù, va in basso, mi dispiace, mi dispiace. Perché è così che fanno in Sudafrica. Quello funziona. È, è antipatico, molto, molto antipatico. Però ne riparliamo tra vent'anni. Perché comunque questo non è un processo che dura un minuto, è un processo che dura cinquant'anni. Eh, se noi iniziamo a fare le cose giuste oggi, ehm, i miei bisnipoti <ride> ne avranno, eh, ne, ne godranno. Ma no, non pensiamo che questo avvenga nel giro di, di, di qualche minuto, perché poi ci sarà questo senso di rivalsa, perché, perché lo vedi, la gente si sente discriminata. Io parlo con i sudafricani bianchi, che si sentono molto discriminati. Ho detto, mi dispiace che tu ti senta discriminato, ma ti senti discriminato esattamente come il tuo collega di colore si è sentito discriminato per 150 anni, 200 anni. Quindi adesso tu ti senti discriminato a 10 anni, mi dispiace, è il prezzo che devi pagare. Adesso per chiudere con una battuta, prima di parlare, passare la parola, parola di nuovo a Letizia, quindi se fossi proprio sfortunata sarei anche una nera. Mm. Molto sfortunata. Beh, sì, cioè, è la, discriminazione, sì, sì la discriminazione razziale è, è assolutamente fortissima ed è tanto più forte quanto meno tu hai vissuto in un contesto internazionale. Io mi rendo conto che eh, i miei figli non, che hanno avuto la fortuna, però hanno avuto la loro fortuna. Io spero che le nuove generazioni, proprio perché oggi, almeno io, girando per strada, cioè, diciamo siamo diventati in molti paesi molto più melting pot e quindi crescendo insieme alla diversità, se non vivi in un ghetto da ricchi o non sei ghettizzato da qualche parte, tendenzialmente dovrebbe diventare la nuova normalità. Almeno io con i millennials questo lo vedo molto, io vedo molta poca discriminazione. È anche vero, però, e qua ce lo dobbiamo dire tutti, che noi viviamo, siamo dei privilegiati, veniamo, ci confrontiamo comunque tendenzialmente con persone di un livello culturale sufficientemente alto. E, e quindi non, non voglio dire che sia così dappertutto, non, non lo so, perché, perché così è. Io vivo in un contesto molto privilegiato, mi confronto con persone di un certo livello, e mi rendo conto che certi tipi di mal di pancia in altre aree esistono. Se vai nei bagni francesi te ne rendi conto, ma se vai a Parigi ma Centro no. Mi chiedevano anche se questo, allora, a questo punto, visto i messaggi che stanno circolando sulle task force, su quello che sta succedendo in Italia in questo momento, le donne eh. sono particolarmente arrabbiate in questo momento, no? e quindi non potrebbe essere questo il momento per una rottura e capovolgere la situazione? Eh, peraltro adesso vorrei parlare poi dopo passo la parola a Letizia perché abbiamo ampiamente superato l'ora e mezza come spesso ormai succede e visto che abbiamo anche le chiusure vorrei poi. ma allora io, io Vittorio Collao lo, lo conosco di persona perché ho lavorato con lui in, in Vodafone tanti, tanti anni fa ehm, lui ha gli stessi difetti che ho io, molto di meno lui è molto più bravo, ha fatto una carriera sicuramente decisamente migliore della mia eh, lui è un forte advocate eh, del, del, del gender equality, con lui io mi ricordo noi abbiamo promosso a dirigenti donne che erano in maternità, eh, quindi assolutamente per qualità che avevano. Però poi alla fine quello è il... però siamo cresciuti in quel contesto per cui molto spesso i nostri amici sono uomini. Siamo cresciuti con uomini, abbiamo fatto il militare, lui ha fatto il militare, io ho fatto il militare. Siamo cresciuti comunque in testi. Io, forse l'unico paese, vi devo dire, dove, perché non conosco bene l'Islanda, è troppo piccola però sicuramente, dove ho notato una forte equità proprio a tutti i livelli è Israele. E guarda caso in Israele nell'esercito ci vanno sia gli uomini che le donne. Eh, anzi, là ho notato una situazione divertente, anzi quando ero in BMC tu l'avevi mai incontrata a Zehava, sì. che era l'operation manager israeliano? Allora lei aveva lavorato nei servizi segreti del Mossad, ma non l'aveva detto a nessuno. E c'erano i vari amici israeliani che tutti si vantavano di essere chi uh, colonnello, chi tenente, perché tutti hanno fatto le scuole per pagarsi gli studi nell'esercito. E Zeava stava zitta a un mitico. A un certo punto gli hanno detto, e tu l'hai fatto al militare? Sì. Dove lavoravi? Mossad. Tu hai visto questi che si sono messi subito sull'attenti, si sono sistemati la camicia, no? E in un qualche, con un occhio di reverenza l'hanno guardata, perché non arrivi nei servizi segreti se non, se non hai certe qualità e non hai passato anche tutto un certo livello di schimma e quant'altro. Per cui anche loro che facevano tanto i galletti, però le donne non fanno i galletti. Un po' questa è la, la differenza sostanzialmente. No? Hanno, hanno un atteggiamento anche nei confronti del potere che è molto più rispettoso. No? Quindi anche in un contesto dove c'era questo livello di egualità eh, da un punto di vista culturale, comunque no? eh, certi atteggiamenti da parte che maschi si vedevano. Mm. Letizia, a te vedo che ci sono ancora tantissime altre domande, però dobbiamo anche dare Infatti la parola. È molto anche. interessante, ti ringrazio tanto Thomas and Drew Becker, sarei ancora ora a sentirti perché è veramente interessante per noi, non, non sapevamo tutte queste cose.